ed eccoci qua a fare un video sulla attuale situazione una precisazione, non sarà un video sul coronavirus, non sarà un video sulla pandemia, epidemia, su quello che stiamo vivendo in questo momento dal punto di vista eh, sanitario, dal punto di vista insomma della, um, dello sconvolgimento ecco, a livello mondiale, eh, però um, nasce una riflessione, nasce per il lavoro che facciamo, nasce per le considerazioni che eh, in questi giorni inevitabilmente noi ci siamo trovati a fare. Io sicuramente, eh, i miei colleghi lo stesso, e probabilmente anche voi. È chiaro che stiamo vivendo un momento unico, um, imprevisto, imprevedibile, che non immaginavamo. Uno scenario da film americano, qualcosa che era. Al di là di ogni nostra immaginazione qualcosa che non lo so sembra quasi ancora non appartenerci però ci siamo dentro e ci siamo dentro tutto il mondo non ci siamo da soli ci siamo insieme a milioni miliardi di persone ed è chiaro che se questo peso in un qualche modo lo portiamo tutti assieme sicuramente sarà più leggero in effetti a noi quello che ci viene chiesto di fare è una cosa molto semplice stare a casa e quindi non è poi uno sforzo così pesante, così gravoso. Semplicemente dobbiamo osservare per un determinato periodo di tempo una regola di condotta sociale, civile, che spero insomma che tutti voi stiate in questo momento applicando. È chiaro però che quando si è dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, dei professionisti, stare a casa può significare per tanti non lavorare. Dal nostro punto di vista non è un limite all'attività lavorativa, sicuramente ha diverse limitazioni, non poter vedere i clienti, non poter fare delle riunioni, non potersi spostare, però di fatto l'esecuzione pratica del lavoro non è limitata, normalmente noi lavoriamo da remoto, possiamo lavorare in qualsiasi parte del mondo. È vero però che se noi lo possiamo fare i clienti hanno smesso di farlo perché in 3-4 giorni, oggi siamo a giovedì 12 marzo, in 3-4 giorni non dico che il telefono ha smesso di squillare però sembra che il resto delle attività si siano fermate o meglio sembra si sono fermate, a ieri si è fermato sostanzialmente tutto, allora la riflessione è venuta spontanea innanzitutto perché in questo momento sicuramente ci siamo resi conto di quanto la tecnologia e di quanto gli strumenti digitali siano stati utili a tutti. Innanzitutto dal punto di vista della comunicazione, i social, eh, la rete ci dà la possibilità di sapere in tempo reale tutto quello che succede dall'altra parte dell'emisfero. Abbiamo la possibilità di utilizzare strumenti che consentono di allertare, di avvisare la popolazione in un istante. E questo sicuramente è un grande vantaggio, questo sarà un beneficio e probabilmente sarà una delle ragioni per le quali non ci troveremo a vivere le epidemie dell'inizio del Novecento. Ma è anche vero che si sta sempre più parlando di digitale con terminologie che probabilmente per i più erano ignote. Abbiamo iniziato a sentir parlare di smart working che non è altro che il lavoro da remoto. Cioè lavorare da casa non andare a lavorare in un ufficio che sembra essere diventata una conquista mentre invece è una modalità lavorativa molto semplice che tantissimi eh, operatori che tantissimi lavoratori privati eh, o dipendenti pubblici potrebbero anche nella eh, ordinarietà esercitare magari anche uno o due giorni alla settimana questo forse renderebbe le vite di tutti noi più semplici eh, migliori e ci, ci darebbe una qualità eh, di vita sicuramente superiore è ritornato in auge uno strumento come Skype che un po' i sistemi di messaggistica avevano messo da parte eppure abbiamo visto che intere trasmissioni televisive vengono fatte con collegamenti via Skype perché Skype ci consente di fare tanto, ci consente di fare eh, riunioni a distanza, ci consente di fare videoconferenze di parlare tante persone assieme, di condividere degli schermi, di utilizzare telecamere anche per poter guidare le persone nel fare determinate operazioni ed allora la riflessione è questa nel momento in cui oggi siamo a casa e eh, stiamo lavorando chi sta lavorando, chi più chi meno cerchiamo di utilizzare questo tempo per capire come possiamo proseguire poi al meglio e facciamoci una domanda se siamo dei lavoratori autonomi dei liberi professionisti degli imprenditori facciamo una riflessione sulla nostra modalità di lavoro su come eroghiamo i nostri servizi o su come è il nostro processo di lavoro per cercare di capire se c'è qualcosa che possiamo demandare agli strumenti digitali capire quanto Uh, il digitale, quanto la rete può essere utile all'interno della nostra attività. Io non ho dubbi sull'utilità di questi strumenti. Però la situazione che stiamo vivendo oggi sicuramente ci dovrebbe aiutare a fare una riflessione un po' più profonda, un po' più attenta e capire se all'interno della nostra eh, modalità operativa c'è qualcosa che veramente possiamo trasformare attraverso oh, l'utilizzo um, appunto di questi strumenti. Che potrebbe essere, per esempio, per tutti i liberi professionisti l'erogazione di consulenza a distanza. Non è necessario vedersi. È chiaro che vedersi è un rapporto umano diverso, eh, però um, già il telefono ci consente tante volte di fare tanto, magari vedersi eh, il viso ancora di più eh, stimola la familiarità. Utilizzare eh, applicazioni, pensiamo a tutte le consegne a domicilio che adesso vengono fatte nelle grandi città attraverso app come per esempio strumenti come Deliveroo che ci consentono di ordinare tutto quello che vogliamo direttamente a casa. Quanto i social network hanno consentito ad aziende di poter comunicare immediatamente che per esempio penso a tutto il settore della ristorazione non Possiamo più accogliervi da noi e in un attimo possiamo pensare di essere noi, di venire a casa vostra, attraverso la sport, attraverso le consegne a domicilio. Certo, poi è vero, ci sono prestazioni che non possono essere erogate a distanza. Non potremo andare dal dentista, per quanto potremo eventualmente con una videoconferenza avere un confronto con lui e raccontargli dei sintomi. Non possiamo certo andare dal parrucchiere a distanza. Però è vero che ci sono tante cose che sicuramente potremmo fare attraverso gli strumenti digitali. Io vi lascio con questa riflessione e mi auguro che l'Italia e il mondo intero faccia tesoro di questi momenti per fare delle riflessioni anche più ampie di quelle relative al, al lavoro e sono sicura che tutti assieme alla fine ne usciremo più forti di prima. In bocca al lupo e un ciao a tutti!